buongiorno a tutti in questo video parlerò sempre di QGIS ed in particolare del calcolatore di cambi di QGIS farò vedere in questo video una feature nascosta del calcolatore di cambi di QGIS almeno io personalmente non, non ho trovato nessuna indicazione da nessuna parte l'ho scoperto per caso e, e voglio condividerla con tutti vediamo di cosa si tratta, allora ho caricato i comuni siciliani, eh, questa è una tabella attributi, per accedere nel calcolatore di campi pigiamo sul pallottoliere e magicamente si apre questa finestra che riguarda appunto come si legge qua sopra il calcolatore di campi di QGIS, tra le varie parti eh, vi è qua sotto un'anteprima vi è l'anteprima delle funzioni, dell'espressione che scriviamo qua dentro. Oltre all'anteprima, sopra c'è elemento e qua c'è la possibilità di scegliere, come vedete qua c'è un elenco, ok? Ora questo elenco qua è riferito um, a un campo che QGIS prende in automatico, ok? Ma se io lo volessi modificare, come si fa a modificare questo campo? allora vediamo come si fa innanzitutto qua incollo un'espressione che eh, utilizzo per fare questo esempio ed è l'area diviso un milione e faccio visualizzare solamente le prime due cifre dopo la virgola e poi aggiungo l'unità di misura ok ora mh, questo mi permette questo elenco qua di visualizzare il risultato di questa funzione di questa espressione relativamente a un elemento della mia tabella attributi ma siccome qua ho un campo vedete che praticamente è quasi sempre lo stesso anzi ah, è sempre lo stesso serve a poco quindi ora vi faccio vedere come modificare il campo che si visualizza qua dentro come si fa qua vado su annulla nella tabella attributi vado su modalità visualizza eh, o meglio sulla modalità modulo quindi passa modulo qua sotto vedete c'è visualizzazione tabella questa visualizzazione modulo qua vado su espressione ok e qua vado scopro che il campo per adesso visibile che è questo qua sotto è il codice rip io non voglio il codice rip ma voglio il comune ok voglio vedere il comune e faccio ok ritorno alla tabella al calcolatore di campi okay? e come magicamente qua vedi i nomi questa volta quindi ora se qua incollo <coughs> scusate l'espressione posso vedere subito a quale comune è collegato questo valore dell'area quindi a c castello e qua posso scorrere ok da qua posso scegliere un elenco addirittura posso fare una ricerca se io metto qua sopra doppio clic scrivo Enna lui mi va a prendere direttamente Enna e mi dice quant'è il valore oppure scrivo un altro Villa Rosa ok ed ho il valore del, dell'estensione est, dell dell'area del comune ok? quindi, quindi se questo lo cancello ritorno indietro ho tutto l'elenco i 390 comuni ok? questa è la novità la figure nascosta <coughs> altra cosa <coughs> naturalmente io questa espressione può essere anche complessa potrei mettere oltre al comune per esempio all'inizio potrei mettere anche eh, codice comune per esempio eh, codice comune no non è questo procom o procom questo qua procom doppio pipe, metto un separatore, doppio pipe, ok, ok, ripeto, ritorno nel calcolatore di cambio e qua ho entrambi, quindi teoricamente potrei ricercare anche per codice, ok? Ciao, alla prossima!